Rihanna regala biciclette ai bimbi del Malawi. Dalle parole ai fatti. Da tempo, Rihanna si batte su social e nei palazzi della politica per aiutare una diffusione globale dell'istruzione. Ha dittato ai potenti della terra, ha incontrato Macron e la first lady francese Brigitte? E ora sta per partire. Nel piccolo stato africano del Malawi, una sua iniziativa a supporto del sistema scolastico locale. Il suo lavoro, con la Clara Lionel Foundation, aiuterà i ragazzi del Malawi a raggiungere più facilmente le loro scuole. Spesso infatti questi bambini devono coprire lunghe distanze in un paese con pochissime infrastrutture. Con la 1KM Action. Rihanna e la sua fondazione forniranno i ragazzi di biciclette per arrivare in classe. Sono molto felice, perché con questa partnership aiutiamo tanti ragazzi ad ottenere un'istruzione di qualità e tante ragazze ad arrivare a scuola in sicurezza, senza lunghe camminate da sole, si legge nel comunicato ufficiale della cantante. Che in questi giorni ha anche pubblicato un breve documentario che racconta l'esperienza del suo primo viaggio in Malawi e la sua lezione di matematica usando la musica in una scuola di Muzuk.